Proprietà 5. Siamo dati due numeri naturali, k e 10-k, con k appartenente appartemente al n. Il secondo numero l'ho chiamato 10-k perché questi due numeri devono avere questa proprietà. La loro somma deve fare 10. Questi due numeri in generale, all'elementare, vengono chiamati gli amici del 10 i loro quadrati finiscono con la stessa cifra decimale questa è una proprietà molto conosciuta dimostrazione possiamo fare la tabella delle, dei primi 10 numeri quindi abbiamo 1 alla seconda notiamo che 1 alla seconda finisce con 1 2 alla seconda col 4 3 alla seconda col 9 4 alla seconda fa 16 quindi finisce col 6 5 alla seconda fa 25 finisce col 5 ora Completiamo la tabella risalendo perché 6 Se la seconda fa 36 e finisce col 6, quindi finisce come il 4. 7 alla seconda fa 49 e finisce col 9 quindi come il 3. 8 alla seconda fa 64, e finisce col 4 come il 2 alla seconda. 9 alla seconda fa 81 e finisce con l'1, come l'1 alla seconda lo 0 alla seconda fa 0, quindi da aggiungere. La dimostrazione più veloce potrebbe essere, dal punto di vista polinomiale, vedere che k ha come quadrato k alla seconda e 10 meno k ha come quadrato 100 meno 20k più k alla seconda. Essendo k una cifra, quindi un numero compreso tra 0 e 9, Qui avremo questo numero non influisce sulle cifre dell'unità neanche questo influirà sulle cifre dell'unità perché sarà 20 volte k e l'unico che influirà sulle cifre dell'unità è questo quindi le cifre dell'unità saranno uguali perché saranno k alla seconda e k alla seconda in tutti i due casi Proprietà 6 Il numero dei gruppi di due cifre partendo da destra di un radicando è uguale al numero di cifre del risultato della radice. E ad esempio, radice di 100, dividiamo questa radice a gruppi di due cifre partendo da destra, quanti gruppi abbiamo ottenuto? 1 e 2. Allora il risultato sarà formato da due cifre, infatti 1 e 0. Anche questa proprietà è molto conosciuta, Fa parte dell'algoritmo di Bombelli per l'estensione della radice quadrata. Da cosa deriva questa proprietà? Dal fatto che se un numero sta tra la decina del 10 e il centinaio, quindi abbiamo questo numero qui, il suo quadrato starà tra 100 e 10.000. Quindi, contando il numero di gruppi di due cifre, in questo caso abbiamo due gruppi, e in quest'altro caso tre gruppi. Sarà un numero formato sicuramente da due cifre. Proprietà 7. La prima cifra è del risultato di una radice quadrata, equivale alla radice per difetto del primo gruppo di cifre divisa 2 e 2 da destra. Anche questa è una proprietà molto conosciuta, facente parte dell'algoritmo di Bombelli. Vediamo un esempio. La radice di 256. Dividiamo questo numero partendo da destra due cifre e due cifre. Il primo gruppo di cifre è formato soltanto dal numero 2 la radice di 2 per difetto è 1, 1 alla seconda fa 1 e 2 alla seconda fa 4 quindi la radice per difetto è questa la prima cifra del risultato della radice quadrata è esattamente la radice per difetto, 1 Beh, la dimostrazione è abbastanza semplice perché come per la proprietà precedente se abbiamo un numero compreso ad esempio tra 10 e 20 allora, cosa succederà al quadrato di questo numero? Che sarà compreso tra 100 e 400. Il numero sarà composto da due gruppi di cifre. Quindi, possiamo ragionare solo sulla prima cifra. Anche questo numero sarà composto da due gruppi di cifre. La prima cifra di questo numero sarà maggiore o uguale di 1, maggiore o uguale di 1, e sarà anche minore o uguale di 4. Se è proprio 4, allora questo numero sarà 400 precisamente. Ma se questo numero è strettamente minore di 400, allora questa cifra sarà 3, 2 o 1. Perché tutti i numeri saranno 101, 102 e così via fino a 399. Vediamo l'algoritmo per la restrizione della radice quadrata di un quadrato perfetto più piccolo di 10.000, cioè formato solo da due gruppi di due cifre. Per capire bene questo algoritmo è necessario la proprietà 7 che ci dà subito la prima cifra del risultato la proprietà 3 che ci dice qualcosa in più sulla seconda cifra del risultato ci dice se è minore o uguale di 5 o maggiore o uguale di 5 e la proprietà 5 che ci dice qualcosa in più dell'ultima cifra del risultato nella proprietà 5 l'ultima cifra del risultato sarà dato dai numeri che è cosiddetti amici del 10 vediamo questo algoritmo ad esempio radice di 2704 come per l'algoritmo di Bombelli, dobbiamo dividere il nostro numero in gruppi di due cifre partendo da destra. E per la proprietà 7, per trovare la prima cifra del risultato, dobbiamo fare la radice per difetto di 27. Per trovare la radice per difetto di 27, dobbiamo fare tutti i quadrati dei numeri da 1 a 9, finché non superiamo il 27. Pariamo il numero 5, 5 è la seconda, fa 25, 6 è la seconda, fa 36. 36 supera il nostro 27, il nostro 27 si troverà qua. Ora applichiamo la proprietà 7. La prima cifra del risultato equivale alla radice per difetto, la radice per difetto è esattamente c. Applichiamo anche la proprietà 3. Il 27 è più vicino al 25 che è il 36. Quindi sappiamo qualcosa della seconda cifra del risultato. La seconda cifra del risultato sarà minore o uguale di 5. Adesso ragioniamo con la proprietà 5, quella degli amici del 10. Dobbiamo avere ben presente la tabella 1 alla seconda, 2 alla seconda, 3 alla seconda, 4 alla seconda 5 alla seconda. Ragionando sulle cifre finali. La cifra finale di 1 seconda sarà 1, 2 alla seconda 4, 3 alla seconda 9, 4 alla seconda 16, 5 alla seconda 25. E andando a ritroso, risalendo, avremo 6, 7, 8 e 9. Come facciamo a trovare quindi l'ultima cifra del risultato? Ragioniamo sull'ultima cifra della radice quadrata. L'ultima cifra del radicando è 4. Il 4 lo ritroviamo soltanto con questi due numeri, col 2 e con l'8. Quindi il risultato dovrà essere 52 o 58. Con la proprietà 3 abbiamo ristretto il risultato perché sappiamo che è un numero minore o uguale di 5, quindi il risultato dovrà essere per forza 52. Vediamo un altro esempio. Radice di 7.921. Dividiamo il numero in gruppi di due cifre partendo da destra e ragioniamo con la radice per difetto di 79. 8 alla seconda fa 64. 9 la seconda fa 81. A questo possiamo andare anche a aggiungere gruppi di due cifre, per essere più precisi. Allora abbiamo che l'8, che è la radice per difetto, sarà la prima cifra, 80 qualcosa. La seconda cifra dobbiamo sapere se è più piccola di 5 o più grande di 5. La cosa, cosa, chi, cosa ce lo dirà? Il 7.921. 7.921 è più vicino alla radice per eccesso che a quella per difetto cioè la metà superiore, quindi la seconda cifra sarà maggiore o uguale di 5. Ora dobbiamo andare a ragionare con gli amici del 10 e con l'ultima cifra. 1 alla seconda da 1, così come 9 alla seconda. Allora la seconda cifra, in questo caso seconda ma... In generale è sempre l'ultima cifra, l'ultima cifra sarà o 1 o 9. Sappiamo che questa seconda cifra deve essere maggiore o uguale di 5, allora sicuramente la nostra radice quadrata sarà data dall'89. Vediamo un altro esempio, radice di 3136. Dividiamo il nostro numero in gruppi di due cifre partendo da destra e vediamo quanto fa la radice per difetto di 31. 5 alla seconda fa 25, 6 alla seconda fa 36. Il primo numero è sempre dato dalla radice per difetto, in questo caso il 5. Per il secondo numero devo vedere a che è più vicino il 3136. In questo caso il 3136 sarà più vicino al 3600 piuttosto che al 2500. Come faccio a capirlo? Basta fare la media tra 25 e 36 e vedere se è più piccolo il nostro numero, 25 più 36 fratto 2, la media fa 30,5, quindi in questo caso la media qui sarà data da 3050 e vedremo più semplicemente che il 3136 è sopra la media, quindi è poco sopra la metà e si avvicina di più al 3600, questo è un caso molto particolare, un po' più difficile. Avvicinandosi di più il 3.136 e il 3.600 avremo che la seconda cifra del risultato sarà maggiore o uguale di 5. Ragioniamo adesso con gli amici del 10 e con l'ultima cifra del radicando. L'ultima cifra del radicando deriva da un 4 alla seconda che finisce col 6 o dal suo amico del 10 che sarebbe il 6, se è la seconda che finisce col 6. Allora questo numero sarà o 54 o 56. Sappiamo che la seconda cifra deve essere maggiore o uguale di 5, quindi per forza sarà dato dal 56. Ora, nei casi un po' più lunghi direi, ma di poco, eh, sono quelli dovuti alla cifra finale dal 4 e dal 6 perché? perché è molto più vicina alla media tra i due numeri e quindi non, è sub non risalta subito all'occhio la vicinanza del 3136 col 3600 rispetto che col al 2500 è sicuro che questo è un metodo molto veloce per il calcolo di tutte le radici quadrati dei quadrati perfetti, stiamo molto attenti che sono formati da solo due gruppi di due cifre quindi che vanno dallo 0 al 10.000.